Ciao! Allora, benvenuti nel video dei top del mese di novembre. Se sentite in sottofondo un rumore è la ventola del camino, ma non ho nessuna intenzione di spegnerla. Allora, primo top è questo latte corpo del libro Questo è della linea Martin au Jardin e la profumazione alte e verde. Dico assolutamente che lo adoro, ha un profumo fresco, fiorito. È gustosissimo sulla pelle oltretutto è un latte quindi ehm, assorbe molto velocemente e asciuga velocemente e non lascia la pelle appiccicosa l'ho usato in estate e mi sono trovata benissimo ma l'ho finito di recente quindi anche per i primi freddi idrata, Un un potere idratante medio sicuramente io lo uso dopo la doccia e mi trovo benissimo eh, Persiste sulla pelle e la profumazione per un paio di ore, quindi gusta anche. Poi magari se ci vestiamo dopo, resta sui vestiti, quindi si sente. È davvero mm, ottimo, è davvero fantastico. Oltretutto ho scoperto da poco in negozio che questa linea mm, è scontabile, non è un punto verde. Quindi perché no, ancora meglio. Andiamo avanti col prossimo, prossimo top. top. E rimaniamo sulle creme corpo. Questa l'ho trovata in offerta a 0,99 e ho voluto provarla anche perché il marchio non è male. Allora, dell'idea, o dell'idea, non lo so, bio: crema fluido idratante and happy hour, e questa è all'arancia amara. È un 150 ml e l'ho pagata davvero poco, ve l'ho detto. L'inci è buono, è davvero, un, oltre a essere male in Italy, è un marchio comunque certificato biologico. Ehm, cosa dirvi di questa crema a differenza di quella di prima questa è fluida basta poco prodotto da massaggiare bene sul corpo perché con poco prodotto lascia riguardo l'applicazione lascia la scia bianca e va proprio massaggiato bene però bisogna anche essere veloci perché asciuga velocemente e rischiamo che restino le scie bianche non è proprio il massimo mi sono trovata in punti dove magari non mi sono vista dove effettivamente la crema si era assorbita velocissimamente quindi non lascia la pelle unta, però c'era rimasta la macchia bianca, quindi sono dovuta andare a ripassare e per questo eh, va lavorata bene, poco prodotto per volta, è idratazione media va bene per l'estate perché assorbe velocemente e poi asciuga subito sulla pelle sicuramente in questo periodo non va più bene profumazione si sì, me la ricordavo e arancia, sa davvero di arancia questo sicuramente ma non persiste sulla pelle solo un po' sui vestiti se ci andiamo a vestire dopo lo ricompro? no perché voglio provare altri prodotti comunque sia se lo trovate in offerta come me Lynch è buono aveva un buon prezzo e da provare ve lo consiglio sicuramente anche per questo tipo di texture un po' particolare. Top. e questo è un top è questa crema della bottega verde e si chiama aloe lettere di bellezza crema viso 24 ore dice di essere idratante e initiva con succo di aloe vera e questo era un 15 ml allora la trovo una crema stavo leggendo eh, dice di usare sul viso. che okay? la trovo una crema perfetta per la mia pelle mista. Eh, è versatile, fantastica. Io la uso, usata la sera ehm, perché di giorno io uso il siero. Comunque l'ho usata la sera. Alla sera tende a idratarmi subito la pelle, ma non la unge alla mattina. Non mi trovo con la pelle unta, cosa ottima, però è bella idratante. Ehm, anche con le prime freddi che inizio un attimo a screpolarmi soprattutto queste zone idrata, lenisce, perfetta, la mattina mi trovo la pelle perfetta la profumazione non me la ricordo più <ride> è fresca ma non è invadente non me la ricordavo perché infatti non rimane sul viso quindi buona anche questa è una di quelle creme che io per la sera oppure multiuso potrei davvero ricomprare e anzi quando la trovi in offerta sicuramente la compro allora, questi erano tutti i top del mese di novembre. Come sempre fatemi sapere se avete provato alcuni di questi prodotti e come vi siete trovate. Io spero di esservi stata utile. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perdete le prossime recensioni beauty e mi raccomando anche cliccare la campanella così verrete avvisate quando carico un nuovo video e basta. Alla prossima, ciao!